Siamo in compagnia di Rino Pruiti, sindaco di Bucinasco, le volevamo chiedere un attimo un racconto della sua esperienza personale, visto che oggi la porta al nostro ultimo intervento di questa rassegna 2019. Sì, La mia esperienza comincia da lontano, nel 2002, quando sono diventato assessore all'ambiente nella giunta carbonera a Bucinasco. Fino a quella data noi siamo considerati la capitale dell'Andrangheta al nord, proprio perché oltre 2200 famiglie della Spromonte si sono trasferite nel tempo nella nostra città e hanno portato, ahimè, anche i mali della loro terra d'origine. Da allora abbiamo cominciato a fare una cosa rivoluzionaria, una cosa che non si era mai fatta, ma che è anche molto molto semplice. Cioè abbiamo cominciato a fare il nostro dovere, a tenere gli occhi aperti, a curare il territorio. Reprimere gli abusi edilizi e immediatamente, come era prevedibile, è cominciato lo scontro con le famiglie che lì vivono dagli anni 60 e che ancora oggi controllano il territorio e quindi con l'allora sindaco ebbe due macchine bruciate, minacce, la consegna di, di proiettili di mitragliatrice eccetera eccetera. Da allora non ci siamo mai fermati, in continuità con le amministrazioni che si sono succedute, tranne per, purtroppo per un caso quando ha vinto nel 2007 il centrodestra, ma eh, fu una giunta che oggi è di pregiudicati, cioè li hanno arrestati praticamente tutti. Ecco, tanti questi tre anni abbiamo continuato a occupare in maniera positiva il territorio ed oggi io sono sindaco dal giugno 2017 e sto continuando a fare il mio dovere e a, e e a fare le cose che ci hanno caratterizzato. Questo in breve, ecco, diciamo così ci sarebbe molto da dire. Sì, esatto, immagino. E il tema è molto attuale, l'attenzione mediatica un po' meno, reputa che ci debba essere una maggiore sensibilità e lei in quanto amministratore per di più minacciato si sente adeguatamente tutelato? Io mi sento molto tutelato dallo Stato, dalla Prefettura di Milano senza, troppe, senza troppi riflettori. Quello che ci vorrebbe è una maggiore attenzione mediatica perché oggi l'andrangheta non spara, non... non fa più atti violenti, o almeno non li fa nella nostra zona dove vivono, ma ha è è infiltrato le attività commerciali, imprenditoriali e, e quindi una maggiore attenzione. Avere più giornalismo d'inchiesta secondo me servirebbe. Le forze dell'ordine fanno il loro mestiere, i magistrati... Eh, fanno il loro mestiere, noi anche, ecco, un maggiore impegno della società cosiddetta civile o, o, o società responsabile, come dice Don Ciotti, servirebbe, se non altro a non farci sentire a volte un po' soli. Perfetto, grazie mille.